Ciao Anna Maria, buonasera, come stai? Ti mando questo messaggio perché mi faceva piacere salutarti e anche dirti un sincero grazie. Sto vivendo un periodo veramente magico e felice e tu ne fai parte perché in fondo sei stata tu a presentarmi questo uomo splendido che mi sta eh, sconvolgendo la vita da poco più di un mese. Non credevo di vivere una cosa del genere, eh, entrambi ci diciamo a vicenda che nonostante sia un tempo così breve, eh, ci sembra di conoscerci da così tanto tempo e di sentire questa sintonia veramente in modo forte e particolare. Io non cambierei un minuto di questo mese. E ricordo che quando sono venuta da te in fondo non ero molto convinta, probabilmente perché le delusioni pesano e hanno sempre pesato tanto, eh, si veniva fuori dal lockdown e, e da, da proprio una difficoltà nel fare nuove conoscenze e uscire per passare delle serate piacevoli, per cui l'empatia che ho sentito subito nei tuoi confronti alla fine mi ha fatto convincere eh, a firmare eh, il mio ingresso nella tua agenzia e oggi te ne sono profondamente grata perché veramente non mi aspettavo di vivere un momento così bello e... Spero possa continuare, ovviamente, ce la metterò tutta io, ma sono convinta che ce la metterà tutta anche lui, e, e niente, è solo veramente un sincero grazie.